Morti bianche, caduti sul lavoro. Siamo a Ramallah, Palestina, 13 marzo 2002. Quattro pallottole, un fotoreporter. Raffaele Ciriello, 42 anni. Passione reporter come titolo a un libro dedicato a lui e ad altri suoi colleghi, colleghe. Milaia Alpi, Maria Grazia Cutoli, Enzo Baldoni. Se l'è cercata, sì, se l'è cercata la vita, andando incontro alle sue passioni, raccontando i fatti attraverso il suo obiettivo. Cos'altro è vivere se non andare a toccare con gli occhi. Occhi che troppo spesso incolpiamo di vedere e il testimone paga due volte con la vita e con la storia. BOMBE SU BOMBE BOMBE SU BOMBE No contro la vita. Chi ha già pagato una volta, chi ha già raggiunto la pace lontano da questo mondo, è di nuovo lui la vittima. E non basta la morte, non è abbastanza.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 puoi uccidere. Bombe su bombe, non contro la vita, è la tua morte che deve morire.